salve amiche ed amici faccio qua questo video su due piedi fuori casa e avevo fatto un sondaggio al quale avete risposto numerosi e quindi mi sembra che sta vincendo l'opzione di fare un video su un racconto di howard philip Lovecraft. però adesso voglio trattare del seguente argomento su due piedi sembra si stava relativamente riapacificando la regione della Siria e dell'Iraq. Ma adesso Erdogan fa intervenire l'esercito turco per attaccare le postazioni dell'esercito curdo, che ha aiutato l'occidente a debellare l'ISIS nella regione. Naturalmente, questo porta a degli squilibri geopolitici impressionanti. E non si può tollerare che, che la turchia o che meglio il governo turco perché non bisogna cadere in generalizzazioni che il governo turco eh, sta trattando di disfare coi piedi quello che si è riusciti a fare grazie soprattutto all'intervento russo e iraniano nella regione iraniano dal punto di vista diplomatico e russo siriano dal punto di vista militare questo ci svela ciò che io ho sempre sostenuto nei miei video in youtube cioè che dietro il daesh o l'isis o l'is islamic state ci sarebbe eh, ci sarebbero interessi da parte di alcuni gruppi politici ed economici turchi infatti non so se voi eh, vi ricordate ma l'isis il daesh rubava petrolio in iraq e nei campi petroliferi siri e, e li trasportava fino a turchia che quando i russi hanno iniziato a bombardare il daesh hanno bombardato un'intera colonna di camion che portava il petrolio fino in turchia il greggio il grezzo quindi come dire dietro il daesh eh, ci sarebbero potenze occidentali ma l'esecutore nel luogo è, eh, sarebbe eh, la turchia e uno stato limitrofe uno stato alleato di nord america che io non cito perché voi sapete come youtube sensibile a certe cose nel passato non l'ho mai citato, se non mi sbaglio, ma voi vi potete immaginare, oltre alla Turchia, qual è l'altro stato eh, che è alleato degli Stati Uniti nella regione, nel Medio Oriente. Si tratta di uno stato medio orientale. E veramente la situazione può degenerare perché Erdogan ha minacciato, ha minacciato Erdogan di far pervenire Milioni di profughi che sono rimasti in turchia di farli eh, venire verso l'europa e poi c'è un'altra cosa che se erdogan inizia a bombardare le posizioni e le postazioni kurde i villaggi kurdi che si stavano ricostruendo e che hanno delle carceri con centinaia di migliaia di eh, terroristi dell'isis e di loro familiari quelle carceri rimarranno incustodite durante i bombardamenti e quindi fra i profughi che Ankara farà arrivare all'Europa ci saranno molti ex terroristi prigionieri dell'ISIS del Daesh quindi voglio dire che bisogna fare non bisogna intervenire perché Erdogan ha detto ma neanche a parlarne di quello che facciamo noi ai curdi, capito non dovete neanche parlarne perché altrimenti eh, continuiamo a bombardare e poi eh, vi mandiamo i profughi a casa allora è una minaccia innanzitutto di sommergerci con milioni di profughi che adesso nazioni unite vi hanno trovato sistemazione in turchia perché non è stata idea di erdogan riceverli e poi ci possono venire in forma indiretta i terroristi e i loro familiari del daesh perché i curdi dicono se loro ci continuano a bombardare noi non possiamo garantire l'incolumità dei prigionieri eh, del terrorismo e allora dobbiamo aprire le carceri poi d'altra parte se tutti i carcerieri curdi se ne vanno perché rischiano l'incolumità sotto i bombardamenti, le bombe possono sventrare le carceri, quindi qualche detenuto muore, ma qualcun altro trova la maniera di scappare. Voi che ne pensate di questa eh, uscita di Erdogan e, e dei governanti turchi, del governo turco, non di tutti i turchi, per carità? ma dell'ufficialismo del governo eh, della maggioranza forse anche della minoranza politica dei politici dei turchi che ne pensate lasciate un commentario sotto questo video che io volevo trattarlo in questi giorni questo video in modo estenso e di fatto non so se lo caricherò questa questa sera questa notte o semplicemente lo caricherò domani in Premier. Però ditemi voi che ne pensate che, giusto quando si stava ristabilizzando la regione e che gli Stati Uniti si stavano ritirando, Donald Trump ha ritirato le sue truppe dal lato siriano, e adesso c'è un'ingerenza eh, di Erdogan e dei turchi nel lato siriano dove vivono i curdi. Donald Trump secondo voi ritira le sue truppe per permettere a Erdogan perché la Turchia è alleata della NATO di avanzare sui curdi oppure è una delle sue strategie come ne hanno prese anche i presidenti nordamericani anteriori inconcludenti perché molti soldati, molti generali, molti repubblicani oltre che democratici stanno criticando Donald Trump per la scelta di ritirarsi dalla regione quindi danno più spazio ai curdi che ci hanno aiutato a vincere i terroristi del daesh ma eh, non controllano le gesta di erdogan e dei turchi quindi la ritirata secondo mosca secondo il cremlino eh, degli stati uniti dalla regione Sta provocando un vuoto di potere e il vuoto si deve sempre riempire di qualcosa, e in questo caso dell'aggressione dei turchi contro i curdi. Eh, D'altra parte, i curdi ci sono serviti quando dovevamo debellare a livello atlantico la minaccia che forse è nata proprio in Occidente, perché eh, lo Stato Islamico è nato nei campi di detenzione dove tenevano prigionieri i terroristi di al qaeda capito sono gli eredi di bin laden e di al qaeda i... quelli del daesh e sono nati nei campi di prigionia di al qaeda dove tenevano detenuti in iraq quelli di, di al qaeda e quindi in un certo senso eh, continua la tradizione di fomentare terrorismo E a chi compravano i turchi il petrolio? Poi hanno dovuto intervenire quando sono, quando ha iniziato ad agire la Russia di Putin e a bombardare seriamente, eh, e a intervenire anche con le truppe a terra e i carro armati, che lì, veramente quelli del Daesh se lo sono fatti addosso. E veramente hanno iniziato a cadere come mosche solo quando sono intervenuti i russi perché quando intervenivano gli stati uniti e intervenivano contro quelli che avevano votato assad eh, contro i civili eh, e, e i movimenti eh, politici eh, diciamo eh, favorevoli a assad mentre i russi sono intervenuti contro i veri terroristi quelli che attraverso la nato hanno finanziato i turchi cioè i governanti turchi ecco faccio questo video corto corto perché tanto ho già esaurito il tema mi raccomando a voi che mi seguite commentate qui sotto ditemi cosa ne pensate eh, fa bene trump a ritirarsi dalla regione secondo voi che ne pensate degli attacchi di erdogan come andrà a finire dei profughi che vendranno in europa e dei possibili terroristi che i kurdi rilasceranno se li continuano a bombardare voi che pensate di tutto questo lo so che qualcuno preferisce l'isola dei famosi ballando per un sogno e tutti questi programmi il calcio spettacolo discutere tutta la settimana delle partite di calcio ma ragioniamo anche su queste cose se questo video vi è piaciuto dategli like commentatelo e condividetelo con tutte le persone che conoscete affinché anche loro possano commentarlo e un saluto un saluto cordiale dal vostro capitan santen chan e mi raccomando seguitemi su instagram perché io per il momento non voglio riattivare un altro account di facebook mi hanno scocciato. Però per il momento c'è un profilo molto attivo di Instagram che si chiama Naturalmente Sant'Enchan. Per il momento non mi hanno creato problemi perché si direbbe che Instagram funziona in una maniera diversa da Facebook: in Facebook devi avere il tuo vero nome e cognome e mandargli la foto del documento, in Instagram sembra di no, che tu ti puoi registrare con le mail. Metti la password e poi entri come vuoi. Io infatti ho fatto bene a emancipare il mio account di eh, Instagram dall'account di Facebook. In questo modo mi hanno cancellato Facebook, ma io entro con le mail in eh, Instagram. Capito? Ho fatto bene a dividerlo Instagram da Facebook. Adesso che non ho Facebook, non ho bisogno di iniziare attraverso la sessione di facebook inizio con username e password bene allora vi ringrazio di avermi seguito purtroppo in questi ultimi tempi faccio pochi video ma vi ringrazio perché ho un promedio di quattro ore di visualizzazioni al giorno vorrei averne di più per recuperare la monetizzazione e se potete aiutatemi commentando quanti miei video potete arrivederci e grazie dal vostro capitano santen Gen... San ciao e grazie youtube youtube 2.0 non so esattamente come si pronuncia youtube k 2.0 per aver fatto quella bellissima parodia su di me aspetto che tu ne faccia altre perché fai dei video veramente divertentissimi grazie mille youtube eh, il k 2.0 non vorrei sbagliarmi con il tuo nome hai fatto un bel video un bel lavoro ti ringrazio fanne altri gli aspetti li aspetto con trepida esultanza adesso sono stanco eh, e quindi taglio qua il video prima di prendere delle papere mostruose ciao ciao